Non so in quanti di voi ci abbiano fatto caso, ma sotto i video c'è un link per le donazioni per permettere al canale di rimanere bello vivo e attivo. E niente, oggi vado a controllare. E raga, mi è arrivata una donazione. E ti ringrazio. <smallia> Bella raga, allora oggi parleremo di. Okay. quell'altro simpaticone di, di Capo Plaza. Spingiamo tutto tranne l'AutoTune. Vediamo come fare una voce alla Capo Plaza e spieghiamo come canta lui nello studio. Allora, analizzando. Analizzando, analizzando il suo cantato. Mh, analizzando il suo cantato, ho dedotto che mh, lui lavora molto con le vocali. Cioè, se fate caso, quando lui chiude una, una rima, tende a chiuderla con le vocali, così almeno la può allungare, ok? Questa cosa qua gli permette di giustrare bene il suo autotune, dato che lui, bene o male, si è costruito su, su quello, fondamentalmente. Quindi... La differenza fra un cantato normale e un cantato alla Capoplaza è cadere sulle chiusure con le vocali e allungarle tantissimo. Ora voi mi direte, ok sì, però ogni parola italiana finisce con una vocale, a meno che non prendiate qualcosa di particolare. Vero, parole corte che hanno una doppia vocale, cioè va bene, sono in piazza ok? Non principalmente, capito? Parole corte, eh, con doppia vocale e un allungo, su, su ogni chiusura praticamente, ok? È quello il discorso, è difficile sentire Plaza fare pezzi, strofe molto di tecnicismo e molto corte tra, tra uno spazio e l'altro, ok? Quindi mh, noi abbiamo lavorato così, abbiamo preso un cantato, sempre Hermes, se vedete questo canale che, che svanisce nel niente, Hermes si è rotto le palle. È passato da un rappato normale, che è quello che fa lui di solito, a un rappato alla Capo Plaza. Capita la differenza, dopo andiamo a lavorare a seconda del mix. Questo pezzo qua non posso purtroppo farvi sentire il beat, perché non abbiamo il diritto, però fa parte di un mixtape, quindi non, non ci facciamo lucro, né niente, potete scaricarlo qua sotto, trovate il link, è del Brucalifuante, lo hanno scaricato già in 2600 persone, quindi volevo ringraziarvi, inoltre volevo dirvi, se volete parlare con me e altri iscritti del canale, i ragazzi delle live hanno deciso di aprire un gruppo Telegram, vi lascio il link anche di quello qui sotto. Andiamo a sentire mh, qualcosa. Erme di strada, strada di Usi, gli occhi mai chiusi, giro con chi ha desideri confusi. Ho bisogno di bere nel beauty. E va bene, è una vita che non so catene. Voleremo una di se. Voglio una lotto sotto il mio sedere come fiori di loto sbocceremo insieme. Io che non dormo la notte, gli incubili li vivo il giorno. Ok, avete capito? Insomma, in sostanza, in questa parte qua, lui eh, si è preso carico. Di, di avvicinarsi un po' a quello stile lì. Ed è un po' la parte che adesso andremo a mixare. Ora vi faccio capire quello che viene fatto su, sulla voce di, di Capo E allora, prima di tutto l'autosio, normalissimo, vedete? Ho spento solamente le formanti. Ho dato un pochino più di eh chiusura vocale, cioè se voi stringete qua. Ma vi faccio sentire come com di sì, so vita... Ok, Dio per te chila nel beauty, va bene. È una vita che non so catene. Voleremo una grazita. Ok, siccome lui ha questa vocione un po' arrogante, Hermes no, io gliel'ho dato un po' qua. Dio nel beauty, va bene. È una vita che non so catene. Voleremo una disserere. Voglio una loto sotto il mio sedere come fiori di loto sbocceremo insieme. Io per il resto non ho fatto altro sull'autotune, ok? È un autotune normalissimo. Ora Hermes c'è la nasalità, ok? Però non mi dispiace perché comunque sì, anche Plaza ce l'ha e gli viene addirittura valorizzata quella roba lì. Andiamo a sistemare un paio di cosine di stanza, prima di tutto. Va bene, è una vita che non so catene, voleremo una di sessere, voglio una lotto sotto il mio sedere come fiori di lotto sbocceremo insieme. Io che non dormo la notte, gli incubili vivo il giorno, ho un vestito firmato di colpe, la pelle vestita d'odio. Lei mi passa da bere, mi fuono i fantasmi, B non abbiamo né amore né armi, salto la fila, voglio una tipa che sfila, che figa, che indossa le fila nel beauty attecch. Kila nel beauty va bene è una vita che non so catene voleremo una di sessere voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori di lotus voceremo insieme io che non dormo la notte ok mm, un pochino lo controlliamo perché comunque era troppo fastidioso Ehm. Mm, oltre a quello voglio regolare subito le S perché sono molto molto molto spigolose so già che andrò a fare un mix molto aperto quindi è bene gestirle subito, ok? Mettiamo proprio un deasser, lavoriamole bene. Ilone and beauty. Sboccere, bocere, bocere, bocere, Eh, bo bo voleremo una dissessere. Voglio una Lotto sotto il mio. Ora, con un equalizzatore andiamo a um, dare vita un pochino a quelle frequenze di plaza. Ora vi spiego quali sono. Metto quello del, della Waves, ok? Così almeno ce lo avete tutti. Cioè, chi ha i Waves comunque. Questa cosa qui si può fare anche con un equalizzatore normale. Io lo faccio con questo perché questo qui simula praticamente un aumento di volume dato dalla corrente che ha il plugin in sé, ok? Cosa che un equalizzatore normale va a dare una somma digitale, quindi delle informazioni informatiche... A praticamente all'aumentare della voce. Questo qua dà volume con una spinta di corrente, simula quella spinta di corrente ed è poi il famoso quando noi si dice si dà colore, ok? Questo plugin mi piace il suo colore, ma qual è realmente il colore di un plugin? Il colore di un plugin è come lavora con quello che vuoi far fare, quindi l'aumento della voce. Come lo fai? Con un circuito di corrente che spinge e, e dà carattere, ok? Chiudiamo un pochino le basse, anche se non necessariamente, perché lui ha questa voce bella rauca, nel bella beauty, chiusa. E va bene, è una vita che non so catene, voleremo una di sessere, se voglio una lottu sotto il mio sedere, come fiori di l'otto sbocceremo. Liberate nel Beauty, E va bene, è una vita che non so catene, voleremo una di sessere, se voglio una lottu sotto il mio sedere, come fiori di l'otto sbocceremo. Di bere te killer nel booty e va bene è una vita che non so catene voleremo una dissetare voglio una lotus sotto il mio ser Ok allora lui ha le 4000 belle accese però ha una voce anche bella fine la voce fine la possiamo fare con un saturatore intanto e vedere come, come viene fuori in e va bene, è una vita che una di Voglio una Lotus sotto il mio sedere, come fiori di Voglio una Lotus sotto il mio sedere, come fiori di sbocceremo Voleremo una di sotto il mio sedere come fiori di loto sbocceremo di bere a tequila nel beauty E va bene è una vita che non so catene voleremo una di se essere voglio una loto sotto il mio sedere come fiori di loto sbocceremo Libera tequila nel beauty, e va bene, è una vita che non so catene, voleremo una dis voglio una lotta sotto il mio sedere, come fiori di l'otto sbocceremo. Libera techila nel beauty, e va bene, è una vita che non so catene. Voleremo una diss Voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori la voce è bella aperta stereofonicamente, ok? Ho fatto quel discorso Kilo lì. Kilo in... Dopodiché, lui ha un riverbero super super super alto, ma anche eh, controllato in maniera un po' particolare rispetto... Ma quello che si vede solitamente. Ora vi spiego parte dopo un po'. rimane per un sacco. E non è aperto così. Allora, io lo, lo, lo lascio normale, questo qua. Non Gli do un taglio Elon E lo vado a fare dopo perché Lui ha una frequenza particolare che viene presa su con il riverbo E va bene E' una vita che indosso catene Voleremo una di sé essere. Voglio una lotto sotto il mio sedere Come fiori di loto sbocceremo Libera te, nel beauty, E va bene. È una vita che non so catene. Voleremo una di se essere. Voglio una lotta sotto il mio sedere, come fiori di loto sboccere. Libera te, nel beauty, E va bene. È una vita che non so catene. Voleremo una di se essere. Voglio una lotta sotto il mio sedere, come fiori di loto sboccere. Libera te, nel beauty, va bene. È una vita che non so In più devo dare. Presenza ancora un altro po' le basse, però dove voglio io.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 Il tutto accompagnato da un delay permanente sulla strofa beauty, va bene, è una vita che so catene Voleremo una di... Però il tempo è da cambiare and beauty, va... And beauty, va bene, è una vita che non so catene Voleremo una di sessere Voglio una lotto sotto il mio sedere Come fiori di lotto sbocceremo Liberate chi la nel beauty e va bene è una vita che non so catene voleremo una di se sere, voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori di lotto sboccere. liberate chi la nel beauty e va bene è una vita che non so catene voleremo una di essere se voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori di lotto sboccere. liberate chi la nel beauty. Si danno sempre importanza alle frequenze basse. E va bene, è una vita che non so catene. Voleremo una di essere. Voglio una loto sotto il mio sedere come fiori di loto sboccere. Liberate chi la nel beauty e va bene, è una vita che non so catene. Voleremo una di essere. Voglio una loto sotto il mio sedere come fiori di loto sboccere. Di bere at tequila nel beauty e va bene è una vita che non so catene voleremo una se essere voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori di loto sboccere. di bere at tequila nel beauty e va bene è una vita che non so catene voleremo una di se essere voglio una lotus sotto il mio sedere come fiori di lotus sbocceremo Ok raga avete capito bene o male Voce bella chiusa sulle 4000 più o meno e anche sulle 200, una voce bella presente, ok? Una voce che viene riempita di riverbero, se sentite anche il fit con il tipo, non mi ricordo, mi sembra, o francese o americano, mi sembra americano. Eh, comunque, persone al di fuori del, del suo ambiente musicale, quella lì in particolare perché c'era sia lui che l'altro che si alternavano. Quando parte lui il riverbero bagna proprio tutto, cioè è assurdo quell'altro bello fine, lui bello vattato, chiuso bello, bello denso è quello il, il gioco che fanno se sentiamo con la voce principale di Hermes che ha un mixaggio tutto suo? Ok, raga, cioè si sente proprio che cambia atmosfera. E col beat si sente ancora di più. Infatti vi dico, scaricatelo, questo pezzo qua, lo trovate sotto tanto. Brucalifu si chiama Rasta Scuri. Bellissimo, tra l'altro c'è Moz nella prima strofa che fa un lavoro micidiale. E vi consiglio l'ascolto a tutti quanti, veramente. Ok, spero sia stato utile questo breve video, come insomma spero sempre per, per tutti gli altri. Se volete chiarimenti, informazioni o quant'altro, mi trovate su Instagram. Lascio anche quello qua sotto. Eh, lascio parecchi link a questa volta qua E nulla Iscrivetevi al canale Che se arrivo a 5.000 Inizierò a fare un percorso strafigo con voi Spero veramente di arrivarci Al prossimo video